«Sole notturno. Sento, sento, sento. Cos'altro dire? È una colpa vivere nel vivere. Condannate pure il mio disprezzo per le leggi. Legate il mio corpo con i vostri sguardi. Ho deciso. Impedite tranquilli le mie gambe. Io sorrido. Sono pochi ad avere le chiave». Sole notturno, porte socchiuse, sei bellissima, dalle mie labbra non è mai uscito, a parlare erano gli occhi, in continua lotta col timore di violarti, le mie gambe impazzite, il segnale del tuo andare e venire, un cervello amico di tutte le idee, idee maltrattate e appartate, non ce n'è per nessuna, è entrata la tua voce il tuo essere così mi ha toccato senza bisogno di una strada mi ha portato in luoghi accessibili a pochi luoghi umani dove non esiste freddo dove è sufficiente ascoltare porte socchiuse arrivo al passato bambini che non sanno vorrebbero, ma piangono. Non chiedono, fanno la vita e incontrano muri. Sono vivi, sono altezzosi, sono muri duri, senza toccarli. Il primo muro è uguale all'ultimo. Muri che non sanno, non vorrebbero e non piangono. Danno e chiedono, ubbidiscono e comandano. Un bambino un giorno, si è fatto muro occhi che bussano e nessuno si ferma per agire un muro un giorno si è fatto bambino la scuola l'ho ammazzato mi ha insegnato che è nient'altro che passato sospeso nel terreno la pelle Intorno a quell'anima è fantastica. Il modo in cui era chiusa spaventa per la semplicità della sua armonia. Ogni passo è un libro. Le sue pagine nascondono silenzi, celano l'hanno gemme. Strappare alla terra ciò che ha di più prezioso. Il solo pensiero di calpestarle è un reato artificiale. Chi siete voi per appropriarvi del sincero calore? Io sono passato. E mi hanno chiamato. Voglio. Piccolo. Per intrufolarmi in quegli spazi resi vuoti da gocce di pioggia. Riempirli di leggerezza e liberarli in cielo e salutarli, anche se non diverranno vecchi amici. Grande. Per reggere non il tuo sguardo, non la tua bellezza, il tuo respiro fermarsi e osservarlo, mentre si fa largo. Semplicemente me stesso, per dirti con parole, con gesti, con sguardi, con silenzi, che non so ciò che voglio, ma ciò che non voglio. Non voglio che tu pianga. Se ti va però, piangi pure. Quartieri deserti. Un deserto di gente per uscire con me. Sono troppo privo di età per seguire l'asfalto. Non voglio più essere io l'assassino di me stesso. Dovendo morire, voglio morire in vita, non di già morto. Vita di massa, vita di presenza, vita di passaggio, vita di resoconti. Vita che se non la soppeso non è vita. Oggi non posso vivere. Troppo occupato a marcare le tappe passate e i percorsi futuri. Non voglio più essere io l'assassino di me stesso. Dovendo vivere, voglio vivere assistendo al funerale di nostra signora speranza. Ti, puntini, puntini, ti immagino che ascolti le canzoni, il tuo viso, i tuoi capelli, il tuo provare. Ti osservo che sfogli i libri, il tuo corpo, le tue mani, il tuo riflesso. Ti parlo che sorridi al mondo, la tua bocca, i tuoi occhi, la tua anima. Ospite privilegiata di quella casa. Traguardi. Traguardi, mi uccidono. Conforto in una sigaretta, ammortizzare per un futuro benevolo. Facci la grazia, corriamo per stare tranquilli, sudiamo perché sappiamo, sono le regole e noi le accondiamo. Meglio non irritarle, così lo specchio non ci rinfaccia. La notte vorrebbe svegliarci da questa droga. La notte. Paladina di libertà, sepolta viva. Vite. Bum! Che colpo! Un raudo. Siamo in un pub in città, la nostra città tranquilla. Una birra e due parole. Siamo a casa. Bum! Dove sono? Non vedo niente. Le mie gambe, le mani rosse, la testa, un macigno. Tutti che urlano, piangono, sbraitano, sirene, corpi, buie luci dappertutto. È questa la morte? Lo spero. Una vita così non esiste. Tempo fa. Quello che cerchi è mezzo a tanti altri, che prima nemmeno sognavi di dare loro esistenza. Vuoi sapere il perché? Senza non te ne andrai. Hai guadagnato il diritto a forza di sudore. Non te ne puoi andare inconcepibile, inammissibile, impossibile. Non ci sia un perché. Te lo deve dire. Te lo devono dire. Così che a casa te lo puoi ridire. Finalmente ora lo sai. Sai il perché di tutto questo. Quel senso però bussa ancora e non riesce a uscire. Una chiave che non entra, una serratura testarda, una porta che ieri non c'era. Eppure i mattoni io li ho visti tempo fa. Sassi, li puoi vedere lungo la strada, quei fiori non nati ma portati. Raccontano storie, fiori che portano impronte. Accanto a loro metti in dubbio la realtà del tuo mondo. Poi alle spalle, come sassi, come persone.